Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Prima di cominciare un tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, ragazzi, di lasciare un like. Oggi vi spiego come ottenere questa skin punk di Halloween, anche se Halloween è finito, per me è tutti i giorni Halloween. Questa è la skin, quindi ottieni 10 livelli, 25 livelli, 50 livelli account. E che ci vuole? Proprio dalla parola, ottieni i livelli account. Ottimi 50 livelli account per la schifa. Che sarebbe, livella, livella su Fortnite. <ride> livella con i tuoi amici, da solo, con i bot, con chi vuoi. Uh, ecco, livello account. Io ne ho 245 da quando ho iniziato a giocare. Ma tanto non è che gioco tanto a Fortnite, però. Livellando, uccidendo, cazzeggiando, uh, facendo anche delle missioni anche per, quella, uh, per quel bot, il personaggio che uh, si muove nella mappa, la skin punk di Halloween. Quindi, quello che dovete fare è livellare, giocare, farmare, uccidere, vincere le partite e fare incarichi, ok? Semplice. Potete anche andare da lui, ammazzarlo, che vi frega Almeno fate qualche punto, fate qualche missioncino per lui Fate qualche incarico, e niente, niente di che, ok? Anche far, facendo danni, facendo tutte queste cose così, beh... Alla fine era una cosa semplicissima Ottieni livelli account Che sarebbe? Livella, sale di livello Tutto qua Quindi ragazzi... Grazie a tutti per questa visione, se questo video vi è stato utilissimo ti consiglio di iscriverti al canale e di lasciare un like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!